Grazie Presidente, io non intervengo a nome del Movimento 5 Stelle, intervengo immagino in difformità, perché mi sembra di aver capito che il mio gruppo si asserrà su questa proposta di delibera di iniziativa popolare, proposta eh, di delibera che io conosco molto bene e che riguarda un, eh, una particolare situazione, quella della stazione di Burtina, che io conosco molto bene perché ricade nel mio territorio e eh, volevo rimarcare anch'io… Eh, i ringraziamenti per eh, i presentatori di questa delibera e volevo anche ringraziarli per l'enorme lavoro che sono riusciti a fare di coinvolgimento della popolazione, ma soprattutto il, per la loro visione di, una, eh, di un futuro diverso per eh, le strade in cui abitano, per i posti in cui abitano: una visione migliorativa, la voglia di avere sotto casa. Un qualcosa di bello finalmente. Ecco, questa visione. Io penso che dovremmo incominciare ad averla un po' tutti quanti, soprattutto per queste situazioni. Oltretutto, eh, voglio ricordare sia il secondo municipio eh, ma anche il quarto municipio, eh, quando era ancora eh, vigente, hanno votato favorevolmente. I municipi in genere hanno il polso della situazione e del sia del di quello che riguarda eh, la viabilità sia di quello che riguarda eh, diciamo, il sentore e il volere dei cittadini perché sono cittadini loro, loro stessi di quei territori. Quindi io eh, ringrazio sia il Municipio Secondo ma ringrazio anche e soprattutto gli ex consiglieri del quarto Municipio per aver votato favorevolmente questa proposta di delibera che mi ha presto a votare anch'io favorevolmente. Grazie.